zombie apocalypse buongiorno ragazze come state? spero bene allora nuovo video vlog tutto un secondo come qui? allora come state? spero bene allora video vlog eh, stamattina e allora per l'avvio colazione ho preso un caffè e adesso mi dedico finalmente a eh, registrare altri video sì, sì adesso sono tutta stroccata per lui che non vuole sapere di uscirsene no, questi cioè, i blitti qui lo dovrei fare però vabbè se sto mettendo il trucco tranquilla. già e niente intanto mi ha fatto lo, non so se l'avete visto su Instagram penso di sì il, lo smalto semipermanente permanente piace piace le mie unghiette questa volta devo farli toccare dall'estetista perché io non, non mi va e sono proprio fatte col semipermanente, permanente vedete ecco qua vedete cioè. e niente questi sono fatti con la serie permanente non so se si nota però penso sì sì e mi piacciono un sacco da morire sono troppo belle sono contentissima almeno così mi posso posso fare tutto ciò che voglio con le anghette tutti i video che voglio cioè ah pri, PS PS Ehm Oggi ho lavato la faccia e i denti stamattina perché non era il caso di fare troppe cose in diretta con voi, quindi ho detto mi lavo i denti, mi lavo la faccia e tutto quello che devo fare, poi sono in diretta con le ragazze a fare questo videoblog, chicheliccio, spero breve perché io parlo, parlo, parlo, parlo, parlo, parlo, non mi fermo più. Intanto c'è questo scignon fatto così alla pelle, alla buona e niente. Quindi, stamattina ho riposato bene, a parte qualche sognaccio che ho fatto, che non mi è piaciuto. Però, non si può sempre sognare bene. Quindi, vabbè, nulla, dettagli. Quindi, ragazze, perché sono qui stamattina a il video? Perché mi va a me, e poi perché volevo un po' parlare con voi, farmi un po' di compagnia non sto facendo questa video vlogmas, però almeno qualche video lo faccio insieme a voi anzi registro per fare compagnia ovviamente lo faccio vedere meglio vedete il mio smaltino non so cosa si possa vedere però eccolo qua è? questa è la più bella che c'è questa unghietta qua vedete ma cioè, no, non si vede che anche però questa è bella vero so che vi piace e niente quindi mi sono fatta la ceretta totale il corpo completa corpo e viso ecco perché mi vedete così splendente dal video non sembra però sono bella splendente finalmente ciao e nulla. Aspetta un secondo. solo. Ed eccomi. Allora. Dunque. Allora, sempre che sono andata avanti ieri a tale sedista, sì. A farmi la ceretta totale, viso e corpo. Più le unghiette e, e nulla, non vi dico quanto ho speso perché non ce n'è bisogno, però mh, ho fatto una bella puliz pulizia di pilacci che avevo nel corpo. E vabbè, ne avevo bisogno veramente, ero troppo troppo piena di peli, vabbè, non si poteva male la verità e niente. E quindi alla fine ho fatto questo questo vuol dire questo questo video per voi per parlare un po' con voi in diretta già per un secondo E nulla alla fine Stovo azionare la rotazione, la rotazione del telefono perché sennò non mi riesce di fare bene le cose. Vabbè, Cos poco importanza quello che ho detto comunque, niente. Allora, cosa vi racconto di bello? Nulla. In questa settimana non so cosa faremo per il pranzo di Cenone. Il Cenone oppure il pranzo di Natale. Non ne ho idea ancora. Non vi so dire nulla cosa mi vi aggiorno quando, farò, quando avrò finito tutto il resto cioè quando avrò finito la festa le feste, la feste? Farò, vi aggiornerò di tutto quanto farò un mega video su tutto su come ho passato le feste e farò un ghiattere ultimi oggi volevo fare un, un video inerente al trucco natalizio ciao perché mi piace molto per fare queste cose truccarmi in diretta con puoi fare anche piatto di chissà quanto verrà lungo ma non lo so non ne ho idea poi ovviamente devo strucca struccare struccare perchè se no mi pelle risente. e non è il caso cioè. quindi appunto questo è un video morning rooting checchericcio non la i piatti perché tanto rara. per il me momento non mi va perché stamattina mi chiede insomma, innanzitutto sono le 7 e 8 minuti si sì. sono già le 7 e... però io mi sono alzata già alle 6 alle 6 qualcosa non mi ricordo comunque le sei, intorno alle sei. Quindi praticamente... Allora, ho bevuto un caffè come ho appena detto prima e il caffè e il latte poi ieri ho fatto un paio di commissioni, sono andata a pagare la posta della bolletta del telefono, mm, nulla, poi sono andata in giro per Palau, per fare una bella passeggiatina e, e niente, stupendo le novità di tante altre youtuber a proposito di novità che postano un sacco di video sui nuovi acquisti delle palette, bello, wow top, solo che io... Non va a di acquistare niente perché ho troppa roba in casa, sono sepolta in casa per tutte le palette che ho che ancora devo far girare perché ne ho usate ma ne ho anche non usate. Quindi cosa aspetta a far girare le palette su YouTube, sul mio canale YouTube? Non ne ho idea, ne ho uno, non so se ve l'ho detto. Non mi ricordo, comunque ve lo ridico. C'è una palette, un altro quello che è, a forma di UFO, della Douglas. Usata e mai riusata. Usata sì, ma non super usata. È come nuova, quasi praticamente. Quindi non so cosa sto aspettando, auto-utilizzarla. Cioè, già, non lo so. Quindi a utilizzarla e poi terminare. un bel feedback. Cosa ne pensi di quella palla della Douglas? Cioè. che siano così, boh, non lo so sembra che questi, queste palette non mi piacciono invece mi piacciono, solo che non trovo mai il tempo di utilizzarle boh. o forse la voglia o boh però il resto mi piace truccarmi, eh, dai mi piace, mi piace fare i video chiericchi, mi piace anche fare i video eh, sul trucco come morning routine, skincare routine. Eh, video assaggi non l'ho mai più fatto perché, che mi capi, capisce, bravo o brava, cioè. no, non ho più fatto video assaggi, video mukbang. Strano, boh, vabbè, e eh, vabbè, può capitare quando si ha poco tempo già ho poco tempo anche per editare i video, figuriamoci a registrarli, vabbè, niente, oggi mi dedico se riesco, se riesco, perché non prometto niente a voi, quanto a me stessa, di registrare i video, e quindi non lo so, si vedrà, ciao. Nonostante ho preso il caffè e il caffè latte, ancora devo carburare. Non ho mangiato neanche un bel niente, neanche un biscotto. Boh. Non lo so perché, non vi so dire. Non ho fame la mattina, ho poca fame. <ride> che ci posso fare? Quando ho una fame che non ho mai visto un brano da mangiare, divoro tutto, non so perché, non so se capita anche a voi. Quando siete un bel po' senza mangiare, e vorresti divorare tutto, vi capita una fame così, a me tante volte, specialmente quando siete in giro ore e ore a lavorare o a fare altre cose, che non avete manco tempo in tanti di respirare. E quindi ciao è proprio, la, la fame parte e, e si se fa sentire. Io quei momenti ce l'ho, soprattutto quando sto pulendo in casa, facendo le faccende di casa. E eh, se sì, dire di sì, mi parte la fame, ma la fame è bestia proprio, non so perché, capita tante volte, specie quando eh, che ne so, sto facendo le cose che mi piacciono, a un certo punto parte la fame, come pulire la casa lavare i piatti. Ciao, adesso che, adesso, innanzitutto, passiamo tutto. 13. Va bene. e niente quindi che dirvi io ho fatto tutto quello che devo fare tranne che mangiare però almeno mi ho bevuto un po' di caffè il caffè non era malaccio stavolta T a volte la mattina me la faccio ma veramente non mi piace invece stavolta mi è piaciuto come il caffè strano strano vero a dirsi però mi è piaciuto molto buono <ride> e niente ragazzi miei io adesso vi saluto perché questo video voleva essere solo un video di chiacchiericcio così quindi vi auguro una buona giornata e ci sentiamo anzi ci vediamo dopo un altro video sempre o in camera mia o di qui però per fare un video di trucco non lo so non mi prometto niente quindi, eh, se vi va, non l'ho detto all'inizio, lo dovrei dire adesso. Mettete un like, di supporto, un bel like, commentate, iscrivetevi al canale se vi va e fatemi sapere con un commento. Ovviamente attivate la campanella se vi iscrivete. Ciao ciao! Zombie apocalypse. <laughs>